Iniziamo il nostro laboratorio. Quanti tipi di comunicazione conosci? Hai mai sentito parlare di CAA? Proviamo a pensarci tutti insieme. Ora cerchiamo una definizione di comunicazione. Comunicazione derivata comunico. Che vuol dire mettere in comune, fare partecipe. Esprime l'intenzione di condividere con l'altro un contenuto mentale. Non è solo la trasmissione di un'informazione. Comunicazione derivata con che significa conlegare, con costruire. Cioè creare una relazione bidirezionale in cui tutti i partecipanti devono sottostare a regole comuni. Ci vuole molto impegno per garantire la comprensione reciproca. Comunicazione derivata comunis, ovvero comune. Infatti, comunicando aumentiamo la nostra conoscenza condivisa. È così che costruiamo il senso comune della nostra comunità. La comunicazione è in definitiva. Un'attività congiunta di attore partner che consapevolmente e intenzionalmente cooperano per costruire insieme il senso della loro interazione. Esistono molte forme di comunicazione. Vediamo alcune. Comunicazione orale. Percepita tramite l'udito. Scritta. Percepita tramite la vista. Comunicazione multimediale. Che coinvolge molteplici sensi. Tenta il quiz adesso. Comunicazione verbale. Livello delle parole che conosci. Paraverbale. Livello di come usi le parole. Non verbale. Livello di come comunichi senza parole. Tenta il quiz adesso. Comunicazione. Sincrona. Mittente e ricevente vivono lo stesso momento. Asincrona. Mittente e ricevente agiscono in due tempi diversi. Il ricevente non emette messaggi, è solo un passaggio di informazioni. Mittente e ricevente emettono entrambi i messaggi, è una vera comunicazione. Attenta il quiz adesso. In particolare con CAAA ci riferiamo a una comunicazione aumentativa, alternativa e aperta. È una tecnologia che assiste alla competenza comunicativa sia in entrata che in uscita non sostituendo il linguaggio verbale ma migliorandolo. Comunicazione aumentativa aumenta la ricchezza di linguaggio e sempre fica con Comunicazione alternativa è un'altra forma di comunicazione non animata e non verbale. Comunicazione aperta permettere a tutti di aggiungere nuovi modi per comunicare. In particolare, il software SINCA è un servizio web gratuito e libero che permette di scrivere in CA. È stato sviluppato dall'Open Lab della cooperativa No Problem di Asti e utilizza il vocabolario RASAC del governo di Aragona. Nella prossima lezione impareremo proprio a usare Simca. Ciao!